Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Io sono sespo e non ho più 3 gradi agli occhi per colpa di queste luci, ma è incredibile. Oggi siamo da Ono Sushi Experience. Per fare appunto un'experience di sushi. Tu sai cosa faremo? Mangeremo il sushi. Chi mangia più sushi vince. <ride> uh, questa cosa. No, no. Non no, è non è questa, no, non è questa. Io ho portato delle cose. Ho portato due bende. Scegli il colore. Le ho portate il portafoglio. Il portafoglio? <ride> no, io pensavo offrissi tu L'ospite paga? No. no, dalla regia? Io prendo l'azzurra. Ok, abbiamo un menu. Un menu qua davanti. E dovremo ordinare da bendati. No, ma aspetta a bendarti ah, okay. Posso scegliere quello che vuoi? Beh, no. Dai. <ride> Questo... Uno, uno, dammelo uno che posso oh, scegliere Uno? Uno Dalla regia cosa dicono? Quindi noi ordineremo da bendati Fin quando non arriverà il piatto Non sappiamo cosa ci arriverà E poi tu dovrai domandare sta... Cosa c'è all'interno tipo... del piatto Ti ho portato anche una sorpresa Oh, che bello Questo è tutto tuo <ride> Oh, mi sembra di essere tornato a Tokyo Chi c'è scritto? <ride> non lo so Chiediamoglielo Dalla regia? Adesso mi ha fatto venire questo dubbio È vero, è che voi visto. Oh, senti. ti sta bene comunque, sta meglio anche a me È bello, Poi è si... bello sempre No posso solo dire senza wasabi raga. No okay. wasabi è lì per bellezza Sai che oggi ti avvelenerò vero? Sì. e sono contento Più visual <ride> Sarà un trabocchino? Ah mi hai legato un capello No no te lo stavo tirando okay. Io mi fido di te Ah dalla prima pagina Dalla no. prima pagina perché spero ci sia l'unigiri, che... che è il mio preferito eh. Lo spero Da qua a qua puoi scegliere Il primo l'avevo già letto quindi sto barando Era salmone il secondo è il tono La regina da questo <ride> Si può fare questa cosa? Così e prendo il secondo Siamo ancora in alto pensare. Sei ancora in alto Alto. No, no, io voglio questo. <ride> io voglio un unichiri al tonno che mi piace. E anche okay. sopra un unichiri al salmone. Eh no, no, uno per pagina adesso. Ah, ah, No, apro io qua, apro io. lui. E prendo, non lo so, giro pagina. Giro allora, pagina. qua puoi variare. Puoi partire da qui. Fino ad arrivare a qui e poi ce n'è uno qua. Da qua, solo, qua. Questo che da qua Io da solo perché mi fa pena okay, essere solo. Un 39. Eh, però te lo sai adesso. Non vale. E eh beh, ma io sono sbendato. Non <ride> cioè, vale. Tu poi saprei mie Eh, sì, però te. Poi eh. quando scegli già li hai. Ma sai. secondo te, se ci bendiamo tutte e due, cosa esce fuori? <ride> ma è bello. <bene>, no. Pietino, <ride> va da qui fino a qui. Dimmi, stop. Stop. Questi, mi fido di te 203. ok. Voglio il particolare. Più particolare. Partire, voglio il più particolare vuoi? Tu sei allergica a qualcosa? Sì, a cosa? A fare video su YouTube. <ride> Quindi non sei allergica a niente. <ride> no, peccato. 317? Oh, dimmi. <ride> ho finito È finito il libro 323 no, quello è l'ultimo è questo qua questo perché ridi? Ma schifo posso vederlo? no, non puoi, non puoi aspetta, ti una cosa prima io eh, cosa ma io. se per caso ho preso tipo una barca eh. come lo faccio a mangiare solo tipo questi qui 48 pezzi in c'è il barbuto c'è il barbuto che mangia tutto quel barbuto senza la barba ok ok, vai, mettiti il capello io ho paura allora, ci allora, sono due pagine questa è questa. Sì. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4. Qua c'è qualcosa? No, ma non c'è. Addi... Eh? è sperchi se <ride> è andato in mezzo a 2, scegli sopra sotto. Questo ok, è okay. Okay. 163. Oh, non lo voglio scegliere io. Beh, che vuoi? Il tacos, voglio il tacos. È stile messicano. Tacos alo preso? Sì, quello 306. Devo andare? Eh, dimmi la selezione, è la Tutta la pagina. Quindi la pagina parte da qui? No, da qui e finisce qui. Ok, vado, eh. Cioè, se ci sal centro. Chi è che scrocchia le dita? Ok, vai, scegli cosa, avanti Che Non mi stai dicendo cose da scegliere Ok, aspetta Qui. Metti il dito eh. <ride> Cos'è? <ride> che schifo dai, Te lo pulisco io Metti il dito dove vuoi Vado, eh? Sì Ah, di nuovo c'è? No, no, c'è Sei <ride> <ride> strozza allora dai, dai, metti il dito Dai, bene, Bevi, bevi. Questa era salsa di soia Sì, bravo un punto Allora, da... comunque, senti Oh, ma voi gli dite qualcosa magia? spostalo No, no, no. basta, no, zio Ma te perché, cioè Ti prendi sempre al centro A me ne andavo giù su no, no, no, ormai prendi questo Ti Madonna, manca l'ultimo Non mi le mani, però Te lo scelgo io, l'ultimo Ecco Ok Scegli Sì Questa pagina o questa pagina Questa Questa sì. Scegli Questo o questo Dimmi stop Stop che cazzo ti ride, scusa Ho letto cipolla fritta e mi faceva ridere Vai Ah ti manca l'ultimo Non è vero Sì No Si sì. Regia No manca l'ultimo è vero Manca l'ultimo Vai Vado No Ah sono allergico io al wasabi I piatti sono arrivati Noi non siamo ancora bendati Ci siamo fatti portare dell'acqua per eventuali trabocchini Portiamo il piatto Regia Prima le dita nel naso no, Ti devo svelare una cosa Prima c'è stato un trabocchino. No dimmi che almeno c'è nigiri Quindi questo qua è l'ultimo piatto che hai scelto Tra virgolette perché te l'ho scelto io Questo è molto bello Che? è? Eh questo è bello Come si prende? No, una ciambella non è un dog è una ciambella E quindi c'è il buco al centro? È una ciambella con il Lo buco al centro Hai preso il buco? È incredibile questo senso Così vai, ce l'hai, però, ce l'hai. Allora, Dai, piglialo. Dove? Dirigimi. Allora, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, qua? qua. Ok, ce l'hai, eh? È un po' aspro. È un po' aspro, che cos'è? Cavolo, mi sa che gli ho messo un contorno. Il limone era per, be era per bellezza, mi sa, il limone. Ah, Beh. non era del sushi limone? Eh? Ok, l'hai pucciato nella salsa. Qua sta succedendo il delirio. Che cos'è? Tonno. Tonno. Io quando mm. mi vendo ho l'ansia. Ti dico è così buono? Eh. Ma se lo sta mangiando lui? Perché hai la bocca piena, fra? Sta facendo qualche mar marchineggio. No, no. no. <ride> sta Hashtag marchineggio, sta sta sta, la parola che ho inventato adesso. Marchineggio. <ride> lo sento da qua l'odore del wasabi, penso di me. Non ho messo i wasabi, te lo giuro. No, non è vero, questo è quello di wasabi. Te lo giuro non ho messo wasabi. Ti in io dai. No, no Ti no. imbocco io Vado lì, allora dimmi Ma mettimi qua il piatto, scusa eh Ma... Prendilo, per... non so Posso imboccarti per Prendi tutto <ride> Ti piace la cipolla? La cipolla non mi piace Del tonno E sicuramente del riso Hai indovinato Ma apri... te lo stai mangiando tu No, mai? no, Cosa stai facendo? Eh, apri la bocca <ride> Questa è insalata A me sembra Eh si, sì, è insalata no ma sarà cipolla qualcosa no no se no l'avrei sentito sinceramente avevo paura no è buono che mi facessi qualche scherzo però ci hai provato perché tu eri convinto che quella fosse cipolla siamo pronti per il secondo piatto questo è molto ah, buono aspetta assaggio per dirti se è buono eh lei vuole dire buono come è fatto? è viola no è il, quel riso modificato ci sei quasi piano piano piano piano vai ahahah <ride> Vuoi un po' d'acqua? È piccante, spicy. è spicy Com'è zio, è buono? Sta morendo Il piatto sta proprio qui davanti Allora, vuoi metterlo nella salsa di soia o no? Sì Sicuro? Sì, sì, sì Quanto sicuro? Tanto È molle è wasabi questo non È wasabi Prendi? <ride> Dai Cioè, okay, Allora, devo prendere Aspetta che difficile prendi tutto allora. Come Ma già tu non riesci neanche con la vista, fammi capire. Mi puzza questa cosa. Sto le mani perché non ce la faccio Tu stai mettendo troppo tempo. Tieni. Bruno, bro, no, no, tieni bro, E' eh, acqua, e' eh, acqua. Era solo wasabi. Non è che era solo wasabi, guarda. Cos'è quella roba lì? I wasabi dentro la salsa di soia. Uh, ecco, questo è un piatto rigorosamente buono. grosso. L'almone. Apri la bocca. Apri. Fammi annusare. Fra, è buono. Voglio annusare. Sta di fragola. È un sushi particolare. Ce l'hai. Non mi chiedo. Ma che hai messo dentro? È arrivato il nostro piatto preferito Sì? Eh? Sì, il nostro piatto preferito Vabbè, Ma questo... quello che ho scelto io È questo È questo? Sì Senza S Tagos. Eh no, perché se, so, se sono tanti, sotto Tagos. Uno è tago. <ride> Un Tago Un Tago? Un Tago e Tagis Questo sembra preso da un cartone animato, Goku Sì, no, no, questo che... È... è di Goku, proprio L'ha fatto lui? Mmm Cosa? Mmm Buono? Voi, è buono? Sì. Questo è buono sì. Ma questo ogni volta che arrivo al mio piatto sento che. ma questo è buono! Stai mangiando? No, dipende con le mani però questo. Ancora anche questo con le mani. Hai capito? Oddio. Hai capito qual è? Cos'è? È gigante. <RIS2> eh, Fredè. Oh, io ti ho detto è eh, frate mi stai uccidendo Adesso l'ultimo mi, mi bendo io e rimaniamo entrambi bendati Tutti e due bendati il Ma te piatto, sei bendato, sì Sì, okay. il piatto precedente ho preso tutto in. Perché era un bravo intero Ma poi a certo ho sentito un dolore uno Ok, Cuore ma, ma, ti ma ti si può cosa. prendere con le mani? È arrivato Io prendo con le bacchette È arrivato? Sì, è arrivato, eccolo, guarda che bello che è stai. Ah, questa. ok, ah, Questo è un bel casino, eh Il mio è buonissimo Non riesco a prenderlo Quindi facciamo una cosa Vuoi che ti imbocco io? Che ci provo Lo ho preso? No Ancora di più, ancora di più. Ah, Sbendiamoci frate, sbendiamoci Sbendiamoci frate Ah io mi sono sbendato Ah che hai preso? Eh? Era buono il tuo Guarda io mi sono sbendato adesso Ma che fa? Ma chi l'ha ha messo regà? Ma ah, sono malissimo oh, Ma io non ho fatto niente frate Sto Allora le con... Allora Oh la regia l'ha preparato già col wasabio. tu non eri veramente ah, bendato. Ma può essere che l'hanno preparato no, già No, no, mi sa che tu non eri bendato. Sì, vabbè, è arrivata. Allora perché tu dicevi, ah, io ho trovato il tuo, ho trovato il tuo. Eh, perché l'ho toccato con la mano. Zio, mi hai messo tantissimo. Mm. No, ma lui ha le telecamere in mano. L'ha appoggiato. Lui stava facendo le storie quando ha tolto la benda. Lui stava facendo le storie quando ha tolto la benda. Ma poi se te l'ha messo così, ma... che? Oh, vuol dire che me ha messo? Ma chi l'ha messo? Ne avete messo tantissimo. Stavo morendo. Però ha fatto un bello scherzo chi l'ha messo. Quindi, complimenti. Però come stu, il sushi uscito da mm. dire. <ride> Dopo che io sono sicuro, 90% che Edo ha provato a uccidermi. E il 10%? 10% la regia. Dichiaro conclusa questa sfida. Io sto per esplodere. Mi ha fatto un effetto strano tutto quel wasabi. C'erano era, due vaschette piene. Ce n'erano due vaschette piene. Ringraziamo Ono Sushi Experience per averci ospitato, averci permesso di fare questo video. Io ringrazio Sespo che si è prestato. Passate dal suo canale in descrizione. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Perché ogni giorno è un nuovo video. Bella, bella regà. Ciao.